Tra fede, tradizione e buona musica Pescolanciano celebra Sant'Anna. Attese centinaia di persone in paese per la sfilata dei covoni. Domani sera il gran finale con il concerto dei nomadi. Pescolanciano. Fede, tradizione, ma anche buona musica a Pescolanciano per i festeggiamenti in onore di Sant'Anna. Le celebrazioni sono iniziate ieri, per concludersi domani 26 luglio. Centinaia di persone sono attese in paese per questa sera. Alle 18.30 è infatti in programma la sfilata dei covoni, un rito che si rinnova da oltre due secoli. Si tratta di un ringraziamento alla Santa, per aver protetto il piccolo borgo della provincia di Isernia dal terremoto del 26 luglio 1805. Prevista una sfilata in abiti tradizionali, durante la quale vengono portati in dono a Sant'Anna i covoni di spighe di grano decorati. Domani lintera giornata sarà invece dedicata ai riti religiosi. Alle ore 9 verrà celebrata la Santa Messa, a cui seguirà la processione per le vie del paese. Spazio anche alla buona musica. Per il gran finale è infatti in programma il concerto dei Nomadi. La storica band della musica italiana salirà sul palco domani sera a partire alle ore 22.